Qui c'è Gesù nella Santa Eucaristia, Santissimo Sacramento, è presente in maniera misteriosa, noi crediamo questa presenza forte, viva di Cristo che è vivo e agisce ancora. È lo stesso Gesù che eh, prende a cuore lo sbandamento di tanti, delle folle, come ci ricorda il Vangelo in questa Domenica Diciottesima del Tempo Ordinario, e il Vangelo ci ricorda l'episodio della moltiplicazione dei panni, singolare il fatto che venga ricordato questo miracolo in tutti e quattro i Vangeli ed è l'unico episodio che viene ricordato dai quattro Vangeli quindi ha una certa importanza, un certo valore, c'è un'intima connessione proprio con l'Eucarestia le parole che Gesù usa e che vengono descritte, i gesti che vengono descritti alzò gli occhi al cielo spezzò il pane, lo moltiplicò ecco c'è un riferimento chiaro quasi un'anticipazione di quel grande dono che è la Santa Eucaristia. C'è un Gesù che si commuove di fronte ai poveri, di fronte agli sbandati, e noi dovremmo comprendere da vicino questa grandezza di Dio che prende tempo con noi, così è nella vita spirituale, no? Prende tempo, potrebbe compiere subito il miracolo, perché dicono qui non, non c'è niente da mangiare, questa folla che ti ascolta non sa come fare, tornerebbe a casa a digiuno e le case sono lontane, hanno fatto tanta strada, ci sono folle qui, la preoccupazione cogente, contingente è la mancanza di cibo. E Gesù sembra prendere tempo, comincia a chiedere, ma cosa avete? Ma quanti panni? Ma perché non, ecco, non avete? E come lui sa, lui è onnisciente, sa bene che non ci sono che pochi pani e pesci, questo ci fa comprendere che il miracolo non potrà mai avvenire se non siamo disposti a mettere quel poco che abbiamo. Sì, perché noi vorremmo che il Signore ci desse dei segni, vorremmo sempre che Lui facesse tutto, vogliamo che la nostra vita campi come con un colpo di bacchetta magica, ma il Signore ci chiede di impegnarci e di fare delle rinunce personali di dare quello che abbiamo. È, è difficile vedere i miracoli se non si è disposti a dare quel poco che abbiamo, che non è nulla, c'è sempre qualche cosa, su quel poco Gesù moltiplica. Del resto non ha detto vi darò il centuplo e la vita eterna, ma noi dobbiamo dare quello che abbiamo al Signore, dobbiamo dare quello che possiamo ai poveri. E questo allora è il banchetto che ci dà gioia. Ancora una volta ritorna il tema del banchetto, il tema della gioia, perché sempre si è, anche nell'Antico Testamento, si è parlato della visione di Dio, dell'incontro con Dio, della gloria di Dio, della fede, come, un, come per un incontro, un incontro con il Signore, stare insieme alla sua tavola ecco noi ogni domenica riceviamo l'Eucaristia e siamo insieme, uniti nel nome di Gesù alla sua tavola e banchettiamo. Il pane viene moltiplicato ogni domenica. Sarebbe bello ecco recarsi in chiesa anche in estate e partecipare alla Santa Ecclesia con questa consapevolezza, con questa gioia di dare quel poco che abbiamo e di vederlo moltiplicato dall'abbondanza, dalla provvidenza del Signore. Buona domenica a tutti!